Dai iniziamo sto pre-release Prima facchetto, prima Mago Fulminatore Dai che se parte bene Dai partiamo forti eh E dai con Vendilion Dai raga Dai partiamo forti Ordine criptico, buono DRAFT, DRAFT, DRAFT Dai eh Che gli altri sono partiti tutti bene Eeeee Enders Ma che cazzo c'è scritto qua Andiamo Andiamo Andiamo Andiamo Campione inciso folle Si cazzo Si cazzo La seconda Porca mia, tanto darmo! Darmo! Porca troppo! Bada, bada, darmo, bada! Mmm! Mmm! Mmm! Mmm! Mmm! Mmm! Mmm! Mmm! Vai Draft Draft Draft draft, questa la sbusta solo bombe Porca puttana dai eh Dai raga Dai raga Dai raga a, a, a, a, a, a me manca la rara Mi manca la rara Ma che cazzo è successo Dai Col film si vanno andati bene chiediamo in bellezza, chiediamo in bellezza, carne, carne Karn, si! Sì. dai i chicchi che dopo le prime due sbustate, oltre che ero Draft, mi ci sono ripagato pure la macchina <ride> e... e... tac confidente oscuro a belli oggi al giorno mio, in busta e porta a casa, bello mm -hmm. Mm -hmm. Spinter Twin, ma... poteva andare meglio Draft, Draft, Draft Ah, dai, eh, dai, l'ultima dai, se sì. Questi in dai, hanno sbustato dai, euro Mortacci loro dai, dai, dai, l'ultima almeno dai, dai, dai, dai, Mir di Magnetite. Mir di magnetite. Ciao a tutti ragazzi, eh, spero che il video vi sia piaciuto e dopo essermi sputtanato in questa pessima prova di recitazione volevo chiedere come vi era andato a voi il fine settimana di inizio di diciamo, Modern Master 2015, se avete fatto qualche torneo, qualche draft e se avete sbustato qualcosa di, di, di bello, di forte e se vi andava di commentare sotto questo video. Eh, spero che vi sia andato meglio di quello che io ho inscenato nel video fatto prima. Diciamo che quello che ho fatto realmente non è che sia andato proprio un granché, eh. Però vabbè, una carta buona l'ho sbustata e niente. Come ultima cosa, ma non meno importante, voglio ringraziare la pagina Traduzioni Magic 2 punti The Gathering Ita su Facebook che gentilmente ha condiviso l'ultimo video che abbiamo fatto sul nostro canale. Quindi vi chiedo di andarvelo a vedere, fa traduzioni di fumetti di Magic molto divertenti ma anche spoiler dei, dei, dei nuovi, delle nuove edizioni di Magic o anche articoli informativi sul gioco. Grazie al prossimo video!